abbiamo detto che un campo magnetico può essere prodotto da delle cariche elettriche in movimento quindi da una corrente elettrica vogliamo adesso stabilire il legame fra la corrente elettrica e l'intensità del campo magnetico consideriamo un caso generale supponiamo un conduttore qualunque del quale ne esaminiamo un tratto che poi ovviamente prosegue percorso da una certa corrente elettrica I, questo conduttore si trovi nel vuoto e vediamo il campo che questo conduttore è in grado di generare rispetto a un punto qualunque, supponiamo questo, un punto P nella, nello spazio vicino al conduttore. Allora, per compiere questa analisi, consideriamo un tratto di conduttore di lunghezza infinitesima DS. Per il, il, il tratto di conduttore di lunghezza DS, consideriamo il, un vettore tangente al conduttore nel punto DS avente eh, una, un modulo dato da I DS, dove appunto in questo caso DS rappresenta il, eh, il vettore lunghezza eh, del tratto infinitesimo che stiamo considerando del conduttore, appunto con direzione tangente al conduttore stesso. Esso sia r il vettore che rappresenta la distanza del punto che stiamo prendendo in considerazione dall'elemento infinitesimo di, eh, di conduttore DS, quindi l'angolo fra i due vettori sia teta, allora in questa eh, schematizzazione sperimentalmente risulta che la, il contributo al campo magnetico B infinitesimo dovuto alla al tratto infinitesimo di conduttore da S percorso da corrente, quindi la, il contributo infinitesimo al campo magnetico, all'induzione magnetica lo indichiamo con dB, questo, appunto vi dicevo sperimentalmente, risulta essere uguale a avere questo modulo, una costante chiamata mu con0 diviso 4π greco per la corrente I per l'elemento infinitesimo ds per il seno dell'angolo θ diviso R quadro la distanza eh, tra l'elemento ds di conduttore e il punto P che stiamo considerando, quindi questo è il contributo al campo magnetico dovuto all'elemento infinitesimo ds dove eh, compare una, una costante, abbiamo detto nel, in questa espressione che è la 0 questo risulta avere valore, è una costante universale che nel vuoto vale 4π per 10 alla meno 7, con unità di misura. Se la isoliamo da questa espressione, mu0 sarebbe uguale all'induzione. Quindi, Tesla per metri quadri qui a denominatore, portati dall'altra parte, vanno al numeratore diviso la corrente in ampere per la lunghezza ds che è ancora unità di misura metri quindi sarebbe tesla per metro diviso ampere e queste sono le unità che eh, attualmente conosciamo nello studio dei campi elettromagnetici in seguito risulterà che l'unità di misura mu 0 viene espressa in ENRI su metro vedremo in seguito che cos'è l'ENRI dal punto di vista vettoriale noi sappiamo che l'induzione magnetica è un vettore quindi se vogliamo esprimere vettorialmente l'espressione del, del campo magnetico avremo che il contributo dovuto ad ES sarà dato lo dichiamo con db il vettore sarà meno con 0 fratto 4 pi greco ancora prodotto vettoriale i ds vettore r diviso la distanza r al cubo questa è la definizione eh, del contributo del campo magnetico, la, più che la definizione, la determinazione del contributo infinitesimo al campo magnetico, all'induzione magnetica B dovuta all'elemento DS, se applichiamo la regola della mano destra, quindi eh, I ds lo facciamo coincidere con l'indice della mano destra, il R lo facciamo coincidere con eh, il medio della mano destra la direzione del pollice ci dà la direzione di, di B quindi risulterà entrante quindi lo indichiamo con una, con una croce il campo magnetico di B il vettore risulterà entrante nel piano del, del disegno questa Espressione di db prende il nome di legge di Biosavar, sono due, eh, due fisici importanti che hanno studiato i campi elettromagnetici. E questa. È la legge che prende il loro nome, legge di B.O. e Savard. Se volessimo integrare di B, eh, cioè l'intensità totale, anzi il vettore eh, induzione magnetica totale dovuta alla, al conduttore percorso da corrente, dovremmo vorremmo integrare lungo la lunghezza L del conduttore, tutti i, cond i contributi infinitesimi dovuti al ai singoli tratti del, del circuito, ottenendo appunto l'induzione totale prodotta dalla corrente circolante nel conduttore chiuso.